Convegno sui 50 anni dell'IVA, informazione fiscale con il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Albano Denuccio. Allora partiamo con la prima domanda che ovviamente è relativa al convegno e quindi eh, all'IVA. Sono 50 anni, quindi una storia che affonda nel passato, eh, ma eh, che poi deve fare i conti con il futuro. Quali possono essere le eh, proposte da mettere in campo sulla digitalizzazione e sulla semplificazione degli adempimenti legati all'IVA? Quello di oggi è sicuramente un momento di riflessione, un po' un tirare le somme rispetto all'imposta che, come giustamente le diceva, è stata introdotta il 1 gennaio del 1973, quindi oltre 50 anni fa, in un momento storico anche differente rispetto a quello attuale, con modelli anche di commerciali diversi da quelli attuali. Nel tempo, grazie a ripetuti interventi da parte del legislatore comunitario, sono stati apportati una serie di correttivi e implementazioni. Oggi è arrivato il momento anche a livello comunitario però di affrontare la tematica IVA in maniera organica e strutturata e non attraverso interventi spot e sicuramente eh, diventa ancora più necessario un momento storico quale quello attuale, dove nel nostro Paese invece eh, viene affrontato il tema anche di una riforma fiscale, anch'essa ormai protratta per troppo tempo, ma che deve essere organica e strutturata. L'IVA è sicuramente un'imposta che incide in maniera diretta e funzionale negli scambi commerciali sia nazionali che comunitari e avere ancora oggi un regime transitorio, non essendo ancora passati in un regime definitivo, la dice tutta, nonostante siano passati oltre 50 anni. Colgo subito la palla al balzo sul tema della riforma fiscale, in quanto l'IVA è sicuramente una delle imposte indirette più importanti, eh, ma eh, appunto gli interventi eh, devono poi rientrare in un quadro organico, come lei eh, accennava. Quali sono le proposte dell'ordine per una riforma strutturale delle imposte? Elencare tutte le proposte diventerebbe complesso in brevissimo tempo, le posso dire che abbiamo sviluppato un piano di proposte, ovviamente organico, presentato direttamente al Ministero, con il quale stiamo collaborando in maniera sinergica in questi giorni e in queste settimane. Il tema principale è uno, le direttrici di questa riforma devono essere, da un lato, un percorso di razionalizzazione dell'impianto normativo oggi esistente. Bisogna cercare di accorpare tutti quanti i codici tributari, che sono anch'essi frutto di una stratificazione normativa che si è via via evoluta nel tempo, anche a volte in maniera disorganica e in maniera anche contraddittoria, in prima battuta. In secondo luogo Bisogna attivarsi affinché ci sia un'effettiva semplificazione come conseguenza di un alleggerimento anche delle imposte all'interno del nostro Paese. Non dimentichiamoci che non è un problema solo di calendario o un problema di adempimento, è un problema di, eh, di dover affrontare all'origine, non bisogna solo vedere eh, gli effetti ma anche le cause della complicazione del sistema tributario. Le cause sono un insieme di norme anche alcune ripetitive, inutili, che non generano il gettito sperato o che non hanno ragione di esistere, per le quali bisogna eh, azionare un intervento di razionalizzazione anche di eliminazione Terzo e ultimo, eh, è necessario riprendere in mano anche un po' il sistema di imposizione fiscale. Eh, dal 1970, giusto per fare un riferimento temporale all'introduzione dell'IVA ad oggi, è cambiato e mutato il tessuto economico del nostro Paese. Prima c'era un meccanismo che funzionava, che era quello dei sostituti d'imposta, essendo il popolo italiano prevalentemente un popolo di dipendenti con tanti datori di lavoro. Nel tempo invece si è sviluppato un tessuto economico in questi 50 anni di piccole e medie imprese, dove ovviamente quel meccanismo che approvvigionava l'imposta madre al nostro Paese, cioè l'IRPEF, non ha più ragion d'esistere o meglio non funziona correttamente. Se a questo si aggiunga l'introduzione di una serie di strumenti impositivi di tipo sostitutivo che hanno ovviamente via via sgonfiato la base imponibile IRPEF, non ci vuole un commercialista per comprendere la necessità adesso di mettere mano ad una riorganizzazione dell'intero sistema tributario nazionale. I commercialisti ci sono e sono a fianco del Ministero e dell'Agenzia delle Entrate in questa importante e anche ardua sfida, ma siamo ottimisti nel dire che sicuramente il percorso è stato già avviato.